Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix. E Marco 007, aspetta. Siamo tornati su Undertale I figli della Switch si sono ingarbugliati sulla tastiera Sì, ok, abbastanza il volume però Va bene Ok Vabbè, quindi nella scorsa parte uh, Cose Nella scorsa parte abbiamo risolto qualche puzzle di uh, Del Di Papyrus, Papyrus. E... <ride> <ride> e alcuni sfortunati si sono risolti da soli. Uh, questo puzzle non lo fallirò perché sono bravo. Per, però se fallite finite qui. Che è un papai ross di neve. <ride> è un mucchio è una, di un sabbia. Mucchio, no, di sabbia, certo. De, mucchio di, di neve vabbè. con la, la scritta Sans scritta sopra con un pennarello rosso. Praticamente con il pennarello rosso ho fatto pure la sharp poi non è rosso, è arancione Beh, i puzzle è così, praticamente Non so neanche come spiegarvele Funziona così, basta che cosa devi spiegare? Fate come l'ha fatto lui, basta Andiamo qui prima perché è una via secondaria Ehi, hey, Sans Ciao! Perché non li parlo? Ci vediamo beh. dopo! Che nuovo! Allora, Giftord taglio! Gif ok. Allora, per sconfiggere questo. Decorare. Questa, questa cosa uh, sdecorare. dobbiamo sdecorare il tizio perché a lui non piacciono rimuove una fotografia della infanzia di uno Strodei di uno Snowdrake sul genitore va un po' meglio wow wow wow ti ho aiutato maledetto togli il filo spinato fatto di Di cosi di i tubi non so che eh. cosa va un po' meglio No. Potevi metterti in mezzo facevi perché... primi Non me lo ricordo come ti eh, cioè. eh, eh. È un po' meno irritato. Sì, sì. Irritato. Rimuovi la.. Ah, la. tipo la.. Lo stick, quello là, è presente? Che si, sì, la, eh. la.. Che dice. uso questo. Quest questo bastone per camminare. Penso è stato uh, tenuto, ti ha, ti ha detto, liberato. liberato okay. Perché non l'hai letto? Ah, niente, sono inutili questi dialoghi con i Che c'è? Come va? Ehi, mi stai seguendo? Uh, mi sa, sì, qui c'è un... Mi sa che dopo un po', a un certo punto, qualcuno esce dalla casa e si mette a ballare. No, non ne sono certo però No one cares Allora, questi ah. eh, funghi li troveremo un po' dopo Ma questa porta eh, Non è il mouse da sopra? Ne parleremo molto dopo Tipo tra, sì. tra due episodi al massimo Certo <ride> <ride> Non farlo Oh, è il ritmo sì. no quella è, è la versione trappata che fa schifo um, Trappata è un in rape Puff No ci hai messo soltanto la, la cosa lì la... I bassi sono eh. potenziati ecco perché fa così si sì, ma ci hai messo anche la base di, eh. De, del rap Oof. del trap Cosa lì No chissà che cos'è un cagnolino che carino eh? Ah ah che dolce um, Ok questo è il okay, cane tro... maggiore <ride> Allora questo è un dun po' dun dun dun difficile dun dun dun dun Quindi sto guardando su internet um, Dobbiamo Pet Bacon Chiami il, il cane maggiore. Ma che vuol dire becco? Eh ne so, leggi, e eh, lo scopriamo. Chiami il cane maggiore. Viene verso di se. Uh, ah, e ti fa. ti saliva tutta la faccia diciamo. <ride> Questo è un po' difficile da schivare. Bark, bark bark. Bark bark bark. Ok, ora. Il cane maggiore sta cercando affetto. Aspettiamolo. <ride> <ride> <ride> il cane maggiore. Eh? Ah, mentre lo accarezzi tipo si, si rotola, la roba del genere. Si mette così comodo che, eh, che si addormenta. <ride> Poi si, si sveglia, ecco si è eccitato. Oh no. Var, var, In una run la prima volta che ho avuto danno è stato qui. Ed è mm -hmm. la, la parte più, uh, più avanti in cui ho preso danno nel gioco fai una palladina e la lanci al cane per fargli recuperare cioè nel senso la prima volta che ho preso danno più avanti nel gioco ok si è capito si distrugge sul pavimento il cane maggiore la prende tu la prende e la te la da ah, prende tutta l'area l'area nevata te la porta ora il cane è molto stanco no è vero ah, ah, ah. Eh, ora pet pet ora dobbiamo pettarlo due volte <ride> <ride> boh, fa crollare il suo intero peso subito. i tuoi movimenti si rallenta ma non l'hai ancora accarezzato abbastanza bark, bark Ah, io pensavo davvero gli rallentassi i miei movimenti sarebbe sì, stato figo Fai <ride> un accarezzo decisivo la, ca la capacità di accarezzo arriva al 100% Ah, tipo inizia a, a, rotolare. No, a saltare con, uh, con le sue gambe in aria E allora? Contento Gay 40 Do. di oro. Grazie per i soldi, bello che per questi... Beh, che questo è un cane vero. Ah, questa questa parte non, lo, non ci sono mai arrivato io. Perché ogni volta io facevo in ore, in ore, in ore, in ore. per lo uccidere. No, no, poi se ne va lui. Cioè, è, è tipo... È tipo un po' arrabbiato, allora se ne va. Umano! Questa è la tua... Ultima, è più... Pericolosa challenge Guarda qui il um, guanto del terrore Mortale Beh non un guanto, vabbè, avete capito <ride> C'è il cane Quando dico la parola Si attiverà interamente I cannoni spareranno Le spine Sui... Fanno cose cioè... Swingheranno così come Vabbè dondoleranno, dondoleranno sì. hanno, ecco e le lame taglieranno. Ogni parte... Dondolerà su e giù violentemente. Soltanto... Soltanto una piccolissima chance di, di vincere il marrano. Sei pronto? No. Perché io... Sono... Ah, io sto... Eh, per farlo. E controlla tutto il mouse. Oh, non, mi, non sono sorpreso Beh Qual è Qual, qual è tutta sta suspense C'è tutto tra i miei ginocchia Io non Non c'è spazio Suspense Quale suspense Sto per attivarlo adesso um, Non sembra molto attivato <ride> Beh Questa challenge Sembra Un pochino troppo facile Per l'umano per sconfiggere l'umano No, per umano. Sì, no, per sconfiggere l'umano ha, ha detto Ha detto dealt with Significa per l'umano no, da, da completare Tu defeat No Ascolta Ha detto troppo facile per l'umano da completare eh, Tipo così Ma Vabbè, purta. basta, lascia stare Sì, eh, non possiamo usare questa Sono uno scheletro con standard i puzzle eh, sono molto, molto fair. Sono molto... sono molto giusti infatti questo era troppo difficile per, per l'umano e quindi era troppo facile vabbè okay. e le metropole sono cucinate da esperti ma questo metodo è troppo diretto nessuno classe e via se ne va hm. che stai guardando? Questa era un'altra decisiva vittoria per Papyrus Nyeh Eh. Eh. Eh? <ride> eh È una... È una vittoria alla... Alla... Um, come si dice... Eh... Uh, oddio, non mi viene la parola... Eh... Lascia stare, vai, parla... Mm. Poi ti verrà in mente... Non mi viene in mente... Non so che cosa sta per fare mio fratello adesso La dignità di Papyrus, ecco Se fossi in te farei in modo de, di capire gli attacchi blu Ok <ride> Benvenuti a Snowdin, yeee yeah. Bene, irrompiamo in tutte le case, ai negozi Vabbè, eh, uh, prendi la cesta Questo è un negozio quindi si sì. um, Bene, prendi soltanto le Le la difesa Ah, è vero, questo è buono Questo mi aumenta Mi aumenta i pv Si, è il doppio bisotto Bicycle uh, Si, sì, dai Prendi ah. tutta l'armatura cos'è è quella cosa là, il guanto Il guanto ce l'ho già non è armatura, è attacco. Uh, mettiamo qualcosa nella, nella scatola. Mm. Mettici una, una cura o due. Eh? Intanto equipaggia le, le, le l'armatura nuova. Melli bandana. Info Questa No non l'ho visto C Item manly bandana Info Meni natura sì. 7 Ok Allora la metto Item Use Bene ora butta via Cioè vendi alla tizia Le, le altre cose Le Vendi le armature che non ti servono ma è troppo difficile che... che significa troppo difficile Cell perché sto tenendo troppo C'è già c'è l'armatura ah è vero si è sostituita devi, devi vendere la vabbè cosa. solo una eh, allora Cell no sell Non puoi vendere niente. Cioè, si eh, sì Allora, la metto qui eh, questo e eh, che altro vuoi comprare? Il guanto ce l'hai? Il guanto ce l'ho già ed è pure inutile Perché io non attacco Ah, è per l'attacco? si sì. vai Posendo alla dovrebbe servire per difesa È venuto alla locanda innevata Snowed in <ride> snow in, eh, sì No, sì. Perché? Non ce li hai nemmeno i soldi Vabbè Ci puoi andare lo stesso Ah, ok <ride> Non lo sapevo Ok, voglio andarmene Via Via yeah. Sembra che abbia dormito bene è incredibile perché sei stato sopra solo per due minuti sei libero di tornare quando sei stanco uh, sì ora abbiamo 30 su 20 hp siamo fortissimi Iglu. parliamo intorno a tutti no credo dovrebbe servirci uh, qui ci andremo dopo <ride> la alla libreria libreria è venuta la libreria si lo so, il cartello è sbagliato. E <ride> eh, vabbè, ora qui possiamo leggere dei libri, leggiamo. Inizio. Oh no, perché? Bene. Ehm. <ride> ah, è, è una cosa delle, delle lettere riempita di roba non letta di mail in, in, questa, in questa, questa lettera è scritta come papyrus vedi dentro si sì, è fuoco allora nessuno scrive a papyrus perché papyrus non ha amici e sans non va mai a ritirare la posta si sì. uh, questo non si può entrare per ora ok ah ah un blocco di ghiaccio Oh no, che sta succedendo? Ssh, Ssh, che, che è? Mica ci sono cazzi non in Non si vede gioco. niente. Eccola, le cutscene? Certo. Non ti puoi muovere, quindi è una cutscene. Umano! Permettimi di parlarti di alcuni... feelings, sentimenti complicati. Sentimenti come... La gioia di trovare un altro amante della pasta. L'ammirazione per un altro risolvitore di puzzle no per un'altra per le altre potenzialità di un risolvitore skills, skills come skill. dovrei Sì, skill è sì, va bene, vai. abilità il desiderio di avere il desiderio di essere figo intelligente pensare di essere figo no il, il pensiero di avere una persona intelligente e, e, e figa che pensa pensare, che, pensare si... che tu sia figo pensa che, che, che tu sia figa cioè, uh, Billy pensa che Papyrus è figo. Ok. Questi sentimenti devono essere quel che stai pensando adesso. Posso um, difficilmente immaginare come può essere sentirsi in quel modo. Dopotutto, sono molto grande. Non mi chiedo mai che significa avere tanti amici. <ride> Mi dispiace per te Umano solitario <ride> Non preoccuparti Non sarai più solo Allora Io forse... il grande Papyrus sarà tuo da... uh, Se davvero Papyrus ha così tanti amici perché è grande Allora, allora visto che lui non dorme mai e che, che è sempre attivo Va sempre a ritirare la posta ogni volta se È tuo? No No No, è, è tutto sbagliato Non posso essere tuo amico Sei un umano Devo catturarti Dopo Potrò finalmente completare il mio sogno Forte, popolare, prestigioso Quello è il Papyrus Il nuovissimo membro Della Guardia Reale Che non è oh no Papyrus ci blocca la strada il e noi mio siamo tema ha preferito è di battere con il silenzionato si sì, vabbè uh, questo è però è anche una versione aumentata cioè più figa e, sì. e extended quindi non combatterai bene allora vedremo se potrai a schivare il mio famosissimo attacco blu. Si può, si, in, in certi casi si può pure schivare, ma, ma tecnicamente dovremmo stare fermi. Sei blu adesso? Ecco il mio attacco. Niente <ride> neanche oso spiegarcelo. Ma praticamente ora è attivata la sono la attivate le leggi della clavità nelle... su di noi. E queste sono le modalità di gioco: ora la nostra anima è blu invece che rossa perché ora è una diversa modalità di gioco. Quindi si, sì. ecco qui. Vabbè, ecco qui. Uh, questa mi sa oh, che è tipo osserva. la serva. E eh, questo mi sembra... Credo che sia anche la mia battaglia preferita perché è, è molto bella la... Papyrus sta preparando un attacco potente. Anzi no, atta un attacco addossa. Quanto in alto puoi saltare? Tanto. Più, abbastanza alto per schivare i tuoi attacchi, diciamo. Infatti questa battaglia si può fare senza prendere danni, ovviamente. Tutte le battaglie si può fare così. Appunto. Papyrus, tranne forse... No, tranne qualcuno. Papyrus... Uh, sta Beh, Flowing uh, ti attacca e basta non puoi neanche schivare i, i petali iniziali vabbè ero si ah, beh, sì. non so che si chiama Rattling, vai Spar si, sì, non farmi usare l'attacco speciale non era mm -hmm. questo il tuo attacco speciale no, quello è il suo attacco blu. ora devi, devi usare il suo attacco Cuckling <ride> che vuol dire? <ride> Ridattiamo. Posso quasi riuscire a assaggiare, a saporare la mia futura popolarità. <susurra> Sta raffellando. Papyrus, capo della Guardia Reale! Allora, non andiamo troppo avanti, non sei neanche un membro, ma un capo devi essere. Uh, con quello ho con quello usato sia a destra che su per farlo. Ok. Papyrus sta, sta cercando davvero di. di andarci piano. Diciamo. Sparo. Papyrus. <ride> uh, Spaghettiere. Eh. Un parallelo Non so che significa come dire Bravo Marco, mi sono proprio dannato. chi se ne frega. cercando di, di andarci piano Undyne sarà davvero fiero di me Vabbè. beh andare in anticipo aspetta ti sei non ti se ne frega oppure già eh, ho più del massimo della vita e allora tieni tienitela prendere danni e basta mi stava torando so. il re eh... ah 3 boh non lo so eh, farà un ruba con la la forma del mio sorriso. Ah, mi sa che parla dei cespugli, tipo uh, le piante con la forma del suo sorriso. Papairo sta, sta considerando le sue opzioni. Il mio fratello diventerà... Eh, beh, no, non cambierà così tanto in realtà. <ride> brutta battuta Sansi gli ha detto <ride> e sta, sta tipo sta piangendo tipo no, è, è triste è triste avrò un sacco di ammiratori ma... ma sta iniziando a realizzare realizzare cosa che non ci riusciva mai questo dovrebbe realizzare no no non è quello come farò a sapere se le persone piacerò davvero alle persone infatti non piace a nessuno papyrus se fossi un mio amico nella vita reale ti chiuderei in un casino qualcuno eh. di ossa <ride> ok come fai a sapere l'odore delle ossa qualcuno come te è davvero raro ci vuole il tempismo Beh. non penso che ti lasceranno andare ah st sta capendo che, che lui ci vuole come amico <ride> dopo che sarai catturato e mandato via le battaglie in pace con cioè, consistono in, uh, uh, sì, far, in far andare sped. avanti tutto il dialogo Che non, uh, sì, che lui non, ti, che non ti lascia andare diciamo okay. uh, che, che, A che importa? Arrenduti, umano! al mio attacco speciale aiuto ok Sì, presto usare il mio attacco speciale aiuto sto morendo perché sto morendo perché sei in albo attacco schifo papà ero sta preparando un attacco di ossa non molto ancora e userò il mio attacco speciale Viene. vabbè papà, sono sempre in classe. questa è la tua ultima chance, chance prima che io usi il mio attacco speciale mettiamo che alla prossima diranno vabbè ti do un'altra chance Ecco il mio attacco no, speciale! C'è un'altra cosa. Per dire. Ah ecco. Ma, che cos Ma che cosa. Ma che cosa. Quello è il mio attacco speciale. Ehi, tu, stupido cane! Mi senti cosa? Smetti di mangiucchare quell'osso. Ehi, dove stai andando? Che stai facendo? Torna qui col mio attacco speciale! Vabbè. Oh Userò allora un, un davvero.. Cioè un attacco normale molto figo. fai sito prima per un attacco normale <ride> ecco qui un assolutamente normale attacco normale è una, un attacco assolutamente normale ahia in realtà questo qui l'attacco difficile da schifare nah, ma non è vero si lo è cool dude non è tipo, tipo figo. Morirà, ti buccale, non muore la fine della battaglia, mo'. Non spoilerare Ah. Sì, sto attacco dovete schivarlo così. <ride> ti, lascia, ti lascia andare avanti quanto vuoi. Questo, questo è letteralmente un osso che va lentissimo. Se, se lo colpite, siete stupidi. Cioè, non c'è nessuna sorpresa, niente, solo un osso che va lento. Puoi sconfiggermi. Posso, posso vederti tremare nei tuoi stivaletti Ah, per questo io, il grande Papyrus, ti darò pietà. Tirò ti pirano. risparmierò umano Questa è la tua chance per accettare la mia pietà. E adesso lo ucciso. Fa L'ho fatto tutto il tempo quindi è. Eh. No, ora dovevi ucciderlo in realtà certo no oh, oh. non posso nemmeno fermare qualcuno debole come te andain sarà davvero delusa in, da me, di me non entrerò mai nella guardia reale eh. <ride> e la, la mia quantità di, di amici rimarrà, rimarrà stagnante sta, stagnante davvero vuoi essere mio amico Beh. Suppongo Suppongo che potrei fare. Potrei fare un'eccezione per te. Wow! Oh amici! Chi l'avrebbe mai detto che.. Uh... Io che tutto ah, quello che di tutto... cui avessi avuto bisogno per, per farli. Era un capito. Ah, no. Era eh, di dare alle persone Stupido dei, dei, dei puzzle inutili e, e, de, e poi combatterli. Mi ha insegnato molto, umano. Io, Herbi, he he he. io perciò ti do la permissione: il permesso di passare, e ti darò direzioni per la superficie. Continua avanti finché non raggiungi la fine della caverna. Poi, quando raggiunge la capitale, attraversa la barriera. E lì c'è l'incantesimo magico. Cioè, il. che ci intrappola. No, la il... seal. Eh, tipo, il blocco, qualcosa. Che ci, sta tra che ci intrappola tutti qua sotto. I mostri non possono passarlo, gli umanisti. Tutto può entrare attraverso, ma nessuno può uscire. Ah, mm. eccetto qualcuno con un'anima potente come te ecco perché il re vuole acquisire un umano <ride> vuole essere in grado di aprire la barriera con i poteri delle anime poi noi mostri potremo tornare in superficie oh mi ero quasi dimenticato di dirti per giungere l'uscita dovrei passare attraverso il castello del re il re di tutti i mostri lui è beh ad avere una palla di pelo tutti lo amano sono certo che se dirai semplicemente mi scusi signor Dreamur posso per piacere andare a casa Dreamur vuol dire uh, murderer cioè ah, se scambiate le lettere si fa murderer cioè assassino okay. <ride> ti guiderà attraverso la barriera in persona comunque è abbastanza a parlare a casa a essere, a essere un amico figo, senti libero di venire quando vuoi. a caso si glitcha uh, va bene quindi. Solo noi possiamo glitcharsi, però, Papyrus. Non puoi fare. Vai avanti, dove vai? Non posso andare avanti. Come mai? Perché uh, Papyrus è andato a casa a, fa a fare il, il buon amico? Bene, salviamo adesso però. Perché siamo arrivati a 30 minuti. Nella prossima parte andremo da Papyrus a vedere come sta facendo vita. sa che noi. avrei dovuto usare gli Comunque, gli ti teletrasporta direttamente davanti a casa di Sans e Papyrus. Sei. Che è l'edificio più grande di tutto il. di tutto il. ci il mancherebbe. Scusa. Perché? Cosa credi. <ride> credi, scusa. Perché dovrebbe essere una Beh, casa. Ma la guardia reale. È... Non è una guardia reale! Yeah. Vabbè, lascia stare. Quindi nella prossima parte di Undertale eh, continueremo. Boh. Continueremo. Iscrivetevi, ressonato da oggi. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.